di oggi introduce le proporzioni calcolate con il regolo. Le proporzioni sono descritte con quella formulazione che voi vedete, con un po' lo spauracchio di tutti gli studenti, e poi ritrascritta con questa variante, che da qui si doveva si deve calcolare la variabile X utilizzando eh, formule inverse o quant'altro. Nel regolo nulla di tutto ciò. Noi dobbiamo eh, osservare e utilizzare la scala C e la scala D del regolo. In altre parole, i numeri che si trovano al numeratore si troveranno sulla scala C, mentre sulla scala D troveremo i numeri posti al denominatore, eh, variabile e incognita compresa. Il 4, come vedete, essendo il numeratore, lo identifico sulla scala C. In questo momento ho allineato il 2 della scala D con il 4 della scala C. Vado sulla scala C, identifico il numero 6... E sotto il numero 6 io trovo l'incognita. Possiamo anche rappresentare in modo figurato le proporzioni in questo modo, proprio sul regolo. Vedete che il 4 e il 6 sono sempre eh, sul, sulla scala c, mentre il 2 e in questo caso la nostra incognita x sul denominatore. Ma eh, senza cambiare, vedete che lampeggia il rapporto 4 a 2, senza cambiare questo tipo di rapporto io posso definire tante, tanti altri eh, rapporti. Per esempio il 2,5 letto sulla scala C corrisponde all'1,25 della scala D. Il numero 5 sulla scala c corrisponderà al 2,5 sulla scala D, perché qua siamo sempre in un rapporto 4 a 2 come proporzione. Ma abbiamo un problema, vediamo come risolverlo. Se infatti il numero N che noi dobbiamo calcolare è il 12, vediamo che la scala C si trova fuori dal regolo, quindi non abbiamo il valore corrispettivo. Vediamo come fare. Ci portiamo dalla parte opposta, con il corsoio andiamo sul numero 1, che in realtà è il numero 10 della scala C. Una volta identificato il numero 10, non spostiamo il corsoio e riallineiamo il numero 1 posto sulla sinistra della scala C. A questo punto noi possiamo identificare benissimo il numero 12 sulla scala C. E leggere sulla scala D posta sotto il, eh, la variabile, sempre nel rapporto 4 a 2 che in questo caso sarà uguale a 6 so già che qualcuno di voi potrebbe dire sì ma questo è facile è praticamente è una divisione per due vediamo eh, una cosa un pochettino più difficile vediamo questo punto il 5 diviso 3 uguale n fratto x. Calcoliamo la x. Quindi, come si procede? Si procede come prima. n, in questo caso, è il numero che posso decidere come variabile, decido che sia l'8. Calcoliamo la variabile. La prima cosa da fare è allineare il numero 3 della scala D con il numero 5 della scala c. Lascio sempre in modo lampeggiante questo riferimento che non si sposterà e adesso andiamo a vedere sotto il numero 8 della scala c perché il numero 8 si trova al, al numeratore il suo valore corretto quindi posso scrivere 4 poi conto le, le linee 1 2 3 4 5 6 7 8 però se guardo bene non riesco ancora ad allinearmi benissimo con eh, l'attacca numero 8. Quindi va, andrò a scrivere 4,78 soggettivo, potrei decidere il 78 o il 79. Ehm, adesso, questo numero, devo parlare della parte di cinemale. Quindi, questo numero diventa 4,78. Voi vi chiederete, ma perché la virgola è stata messa dopo il 4? Dobbiamo sempre fare i conti con le eh, cifre significative. 8 è formato da una sola cifra significativa, quindi il numero che esce deve essere formato da una sola cifra significativa. In questo caso faccio notare che il cursore è andato a sinistra. in questo caso abbiamo una parte del cursore che è fuori e eh, immaginiamo di dover calcolare questo, questa proporzione con il numero 12 quindi 5 fratto 3 uguale 12 fratto calcoliamo l'incognita la prima cosa che dobbiamo fare è quindi allineare il corsoio al uh, numero 1 cioè il numero 10 della scala c ecco poi muovere muovere la parte scorrevole del regolo fino a fare coincidere il numero 1. Ecco, in questo modo. A questo punto andiamo a leggere sulla, parte, sulla, parte, sulla scala C il numero 12 e vediamo che corrisponde a 7 scriviamo prima i numeri 7 e poi vedo due tacche quindi 72. Ok, 7,2. Vediamo perché ho messo la virgola tra il 7 e il 2. Anche qui ci riferiamo alle cifre significative. Il numero 12 è formato da due cifre significative. Ma ne devo togliere una perché è la parte mobile del regolo si è spostata verso destra. Quindi il mio risultato finale deve essere di una sola cifra significativa 7,2.